Ma che capelli c'hai? E' la tua dolce Bene ragazzi, è questa io e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video Benvenuti nella sesta puntata di questi video della quarantena Vi esporrò il mio pensiero riguardante questo coronavirus Sinceramente non so da, da dove iniziare Diciamo che potremmo iniziare dall'inizio io diciamo che lo seguo dall'inizio, inizi Cioè una delle più grandi potenze Cioè tipo seconda potenza mondiale terza, terza potenza mondiale Possa insomma farsi sfuggire una cosa del genere Quindi i pensieri mi vengono Quello su cui mi voglio eh, fermare ora È la psicosi La psicosi che abbiamo avuto agli inizi di questo coronavirus Ovvero inteso come Noi ci siamo, Ce la siamo presa con i cinesi ad esempio Che abitano qui in Italia Persone che abitano qui in Italia da vent'anni um, Hanno figli che sono di in italia è come se ogni volta che succede un episodio razzista ritorniamo a tipo anni fa raga dove le persone discriminavano le persone di colore la storia dovrebbe impararci qualcosa teoricamente ma a molte persone appunto no, non lo fa per quanto riguarda la psicosi credo che le persone siano semplicemente ritardate si facciano prendere dal panico credono troppo ai propri pensieri surreali e finti e stronzate soprattutto Oltre a pensare le cose negative di questo coronavirus È che hanno bloccato anche tutte quante le attività della Cina E l'inquinamento, raga, si è mandato proprio a puttane L'inquinamento in Cina non esiste più, raga. Diciamo buona sotto questo punto di vista del coronavirus La parte negativa è che mori e che ti contagi Comunque, dopo tutto, questo amaradam si è spostato qua in Italia Il casino, il panico, la peggio merda Tipo, io... A marzo avevo dei viaggi in programma da fare, dovevo andare al nord, dico a Padova e a Milano. A Padova ci devo andare insieme ad Asia per un compleanno e a Milano devo andarci per vedere Asia. Non sono manco stato rimborsato quindi mortacci loro. Per un giorno di ritardo, per un giorno di ritardo che è una cosa veramente stupida. Cioè, raga, il fatto è che queste giornate sono proprio pesanti, mi farò un dormino corretto. Eh, anche il fatto di dover rimanere a casa eh, Molti pensano che sia sbagliato Molti pensano che sia giusto Molti non pensano un cazzo Ci sono tanti pensieri insomma Quello che penso io è che sia una cosa giusta Quella di dover rimanere a casa Ci vietarono il capodanno cinese Per non aumentare questa propaganda di virus E i cinesi insomma si sono fatti un po' del culo Dicendo no noi vogliamo festeggiare questo capodanno cinese Loro ti stanno a vietare di festeggiare questo capodanno cinese ok? Vi stanno vietando di festeggiare questo capodanno cinese Non di non festeggiare più Per il resto de della vita Della storia il, il capodanno cinese Lo stesso concetto è il nostro Ovvero ci stanno tenendo in casa Per non far aumentare questo virus Tra le persone E le persone si fanno del culo Escono e tutto quanto, vanno al parco queste cose Però secondo me con un certificato Cioè non con un certificato Magari con qualcosa che attesta che mh, Sei stato effettivamente tutti questi giorni a casa Non c'hai tipo problemi, cazzate va. Insomma Tutto Capito no? Cioè Io non so spiegare Non so spiegare le cose Cioè io non intendo che eh, Dobbiamo uscire da casa Per forza tutti quanti Per le cose No però Magari Determinati giorni Cioè tipo Che ne so eh, Io ho una determinata Fascia oraria Nella quale posso uscire eh, Dove Sono attestato Cioè dove Mi si attesta Che sto bene di salute Tipo che ne so Dalle 6 Alle 8 Poi usci eh, Per vedete con E con Cioè co cose organizzate intendo, capito? Però non in giro, sempre a casa Da moglie fa questa cartina da merda, sì. Mi dovresti esporre il tuo pensiero su questo coronavirus Secondo me stanno esagerando su diverse cose Come tenere tutti, davvero tutti in casa Perché nessuno mai seguirà Cioè non attacca solo gli anziani Anche dei, dei pischelletti Però insomma quelli là si curano Cioè bene o male sono curabili No cioè ce ne stanno pochi casi Però insomma quelli che ci hanno avuto questi casi Si sono curati tranquillamente Hai un minuto di tempo Per dirmi cosa ne pensi di questo coronavirus Asia, vediamo cosa ne pensa Asia sicuramente starà montando un video o starà mangiando le lumache non posso parlare di sovi, stai chiamando la psicologa. ma che capelli c'hai e ho fatto la doccia ma io carcola ti voglio rompere le palle solo un minuto, un minuto allora un minuto tranquilla hai un minuto di tempo per dirmi cosa ne pensi di questo coronavirus Molto cambiati e capiremo del perché si è caduto quando tutto sarà finito Riusciremo ad apprezzare tutto di più, più le piccole cose Giusto Giusto? Giusto E saremo molto cambiati Anche secondo me E ci sentiremo più amici che mai Onesto Onesto Sei proprio una filosofa Ora non ti rompo più il cazzo non Ti lascio andare io lo sapevo che stavi montando il video, lo sapevo E eh, guarda Questa eh. è finito Io invece sto facendo un video? Ah, oh, finalmente sì, Mi è venuta l'idea, dai ci Dai, bella dopo Comunque, raga, il mio appello È di rimanere a casa, cazzo Rimanete a casa se questo video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un bel mi piace, ricordati di iscriverti al canale e di seguirmi su Instagram se non l'hai già fatto. In descrizione troverete la mia email commerciale nel caso in cui voleste inviarmi richieste di collaborazione, featuring, richieste commerciali eccetera. Se volete fare una piccola donazione è sempre ben accetta, link in descrizione. Ci vediamo domani con un prossimo video, è bella per voi.